Il Natale del 44 è stata la più grande raccolta di biscottini, di dolci, di, di, di torte e di tutto, che una parte venne portata a casa mia perché io facevo capo alla zona che dicevo prima, ero la responsabile, quindi il rischio preferivo portarla a casa mia piuttosto che nelle altre case. Fu tanto grande l'adesione. Perché dopo i gruppi di difesa della donna diventarono veramente un'organizzazione di massa. Non erano più quelle tre o quattro antifasciste eh, co come ero io. Le donne hanno fatto miracoli. Mi sono trovata montagne di cassette piene di, di roba. Venne un birocciaio di arceto che si chiamava Valenti ed era il papà di quello che chiamavano il bandito Valenti. Che però lui voleva riscattare il figlio e, e così via, venne a casa mia all'alba. Caricammo questa montagna di, di biscotti, si faceva tutte delle cose che potessero durare. E, e mandammo con tanti bigliettini, ogni donna voleva mandare un messaggio ai partigiani, eh, anche ragazzi che non si conosceva, eh, cioè. Volevamo dimostrare che c'eravamo e che c'eravamo vicino e che il giorno di Natale anche per loro fosse meno, meno pesante eh, per il distacco della famiglia. Eh, però l'atmosfera era già maturata, eh, intendiamoci: cioè, noi ci sentivamo alle spalle questa adesione silenziosa delle donne per la, la grande volontà di pace e che, che, che finisse la guerra. Quindi non fu difficile, andammo, ci distribuivamo poi il compito, poi a casa per casa si doveva passare parola, eh, casa, per ca parola casa per casa e alla spicciolata, era la parola d'ordine. Ognuna, il punto d'arrivo era la prefettura qui a Reggio in Corso Garibaldi ci dovevamo trovare lì alle due del pomeriggio tutte insieme però ognuna doveva partire per conto suo quindi anche qui ci voleva molta convinzione perché una mamma per esempio a, a, a 10 km dire parto in bicicletta e vado davanti alla prefettura, però l'atmosfera oramai c'era, perché la, la gente era affamata, nelle case avevano già molti, molti morti e così via. Allora ci trovammo davanti alla prefettura in 2000, 2000 donne. Arrivamo in prefettura e, e la maggioranza andò dentro il cortile. Voi lo conoscete il cortile che c'è lì, perché è uguale a, allora. Tre, furono, eh, tre le avevamo nominate che andassero a parlare con il Podestà, allora. Quelle tre lì furono arrestate subito. Arrivò giù la notizia che le, le, le, le tre che avevamo nominato per andare a, al colloquio erano state arrestate. Noi, da, quelle che erano fuori, sono venute dentro, ci siamo fermate lì, Nessuno si muoveva e abbiamo cominciato a urlare che se non mollavano, noi non, saremmo, eh, non ci saremmo mosse di lì, siamo stati lì eh, qualche ora e poi abbiamo visto le nostre compagne che venivano giù dalla scala e abbiamo, siamo uscite e siamo andati a casa. Cosa chiedevamo a quel momento? Chiedevamo sale da mangiare per i bambini, in particolar modo per la città, perché noi in campagna, o drift o Draff, qualcosa eh, l'avevamo, ma in città i bambini morivano di fame, c'era la tessera, non, non, non avevano neanche un filo di insalata, e quindi chiedevamo tutte queste cose. Perché chiedevamo queste cose? Perché noi, gruppi di difesa della donna, eravamo venuti a conoscenza che i, i tedeschi avevano un piano ben preciso, nella nostra regione, gli uomini in Germania a lavorare e le, il, il, il vitto per le, per le truppe sulla linea gotica eh, la dovevano, dovevano prenderla eh, nella, nella pianura padana. Quindi noi tutto quello che riuscivamo a portare fuori dagli amassi per la gente, tutto quello che noi riuscivamo a sottrarre, all'ammasso, voleva dire affamare l'esercito tedesco. Come fare, come non fare. Non volevamo andare a fare una riunione politica così in casa e mettere a repentaglio le famiglie. Decidemmo di riunirci sotto una pianta. Questa pianta, le, forse la ancora giù per la strada che va da Masone a Gavassa, al Goblin, al Ciamè, un, un nome del genere. Allora ci demmo l'appuntamento sotto questa pianta. Là ci trovavamo, io non sapevo, perché non si faceva tante domande, non sapevo in quante ci dove, dovremmo esserci state, no, sapevamo solo che noi dovevamo andare lì. Quando sono là, scattò in, in quattro o ragazzi sotto questa pianta, arrivò dopo due minuti il commissario politico, e cominciò a parlare della situazione, di come andavano le nostre formazioni partigiane in montagna, eh, ci disse che, che il nostro lavoro era molto efficace e dovevamo continuare e poi disse che le donne con questa battaglia stavano eh, conquistando dei diritti si pensava già alla liberazione, cosa si poteva fare al voto delle donne. Infatti lui, questo commissario, ci prospettò che il voto alle donne era il, eh, come si dice, il diritto più alto che le donne potessero avere, visto che la storia non ne conosceva, non ne conosceva assolutamente. Noi ci guardavamo quattro ragazzine a pensare al dopo, al, al voto eh, alle donne, perché lui infatti diceva che era il primo passo verso l'emancipazione della donna. Fu la prima volta che ho sentito parlare di voto alle donne e di emancipazione, questa grande parola che, che, che, che ci aveva investito.